È la domenica del Battesimo del Signore, certo non siamo qui nel Giordano, ma siamo in mezzo al mare. Mi è piaciuto portarmi qui oggi. E deve essere stato bello, deve essere stato bello vedere Gesù in mezzo alla gente, sulle sponde del fiume, del... Eh, eh, che è pronto a, a condividere tutto con i poveri. Ha fatto un gesto grande un gesto che in qualche modo costituisce la nota iniziale di una, di una musica che si dovrà ascoltare fino a, al giorno della sua ascensione della Pentecoste, questa umiltà di Dio che discende, che viene in mezzo a noi, in mezzo alla folla, che cammina con i diseredati, che condivide tutto con loro. E il Battista che lo riconosce e, e non si sente degno di di offrire, anche se, se si tratta semplicemente di un segno, non è il battesimo così come lo intendiamo noi evidentemente, è un segno, è un segno di condivisione molto forte, è un grande gesto di umiltà, dovremmo imparare davvero, imparare da Gesù la sua umiltà, la sua mitezza, imparate da me che sono mite e umile di cuore, è Lui che ce lo chiede e riceve riceve eh, quest'acqua sul capo per solidarietà, semplicemente per questo, non perché abbia eh, bisogno perché vuole dare inizio, ma questo diventa un'occasione perché il Padre gli si riveli in tutta la sua grandezza. Egli che è il Padre, che è il Figlio e che è lo Spirito Santo. E tutto questo ci indica che siamo avvolti, siamo partecipi di questa circolità di amore, dell'amore di Dio, del Padre verso il Figlio del Figlio verso il Padre nello Spirito Santo. Gesù è l'unto di Dio, è il Christos. L'unto di Dio. E noi cristiani, noi battezzati nel suo santo nome, siamo pure unti del Signore. Anche noi possiamo partecipare di questa bellezza, di questa grandezza, di questa grazia. Anche noi veniamo inviati, anche noi possiamo essere discepoli di Gesù. Questa celebrazione, dopo le celebrazioni del Santo Natale, del battesimo di Gesù, ci ricorda che noi siamo figli di Dio che siamo immersi nello spirito come Gesù si è lasciato immergere nel Giordano. Buona domenica a tutti.